Parliamo ancora di ESG e ne parliamo con Anna Ferrino, un volto noto, tutti abbiamo conosciuto i vostri prodotti, vicepresidente dell'Unione Industriale di Torino, con delega alla sostenibilità. Che cosa state facendo, cosa sta facendo l'Unione Industriale per mettere a sistema un po' le imprese su questo tema che sta veramente cambiando e trasformando il sistema imprenditoriale italiano e in modo particolare poi quello del nostro territorio? Sì certo, un cambiamento epocale, eh, l'Unione Industriale e Presidenza Marsiai all'inizio della nostra presidenza ci siamo posti un po' il tema di quali erano le grandi sfide che i nostri associati, cioè gli imprenditori del nostro territorio dovevano affrontare. E sicuramente come abbiamo detto quella della sostenibilità o comunque di impostare un percorso ISG nelle aziende è la grande sfida del momento. Abbiamo sul nostro territorio stadi diversi di maturazione, abbiamo aziende eccellente su questo tema che lo presidiano e lo cavalcano ormai da molto tempo e abbiamo invece altre aziende che non si sono ancora posti il problema o comunque se lo stanno ponendo perché lo sportello l'abbiamo aperto appunto all'inizio della presidenza Marsiai, ormai è attivo da più di due anni. Quindi cosa facciamo? Cerchiamo di utilizzare le aziende molto avanti, e le best practice quasi come tutor o comunque esempi di ispirazione agli imprenditori che invece magari si approcciano al tema e sostanzialmente li accompagniamo in diversi gradi di azione anche con l'utilizzo dei fondi camerali. Facciamo quindi una serie di workshop o di webinar come li vogliamo chiamare in cui andiamo a prendere i vari capitoli dell'universo ISG perché di un vero e proprio universo si tratta cercando di spiegare quali sono i temi e soprattutto utilizzando come dicevo le imprese più mature come casi perché per gli imprenditori è sempre estremamente efficiente ispirarsi da altri imprenditori che abbiano dovuto implementare il tema della propria azienda. Cioè, se qualcuno ci è passato prima di me, evidentemente. Quali sono le difficoltà che i nostri imprenditori trovano per entrare in questo mondo? Ma allora, io, a me piace sempre dire che l'ISG, l'implementazione dell'ISG in azienda, di azioni in ISG, intanto deve partire da un forte commitment dei ruoli apicali di un'azienda e quindi deve essere l'amministratore delegato o il manager poco importa o l'azionista che crede in questi temi e che quindi vuole iniziare un percorso che poi è trasversale a tutta la popolazione aziendale ed è un grande cambiamento impegnativo perché sicuramente impegnativo ma anche molto positivo nelle nostre aziende. Le sfide sono anche trovare un team che poi insieme all'imprenditore o al consiglio di amministrazione o chi eh, insomma, ha il commitment come ruolo apicale eh, svolga le azioni effettivamente perché poi uno dei, dei problemi è anche trovare del personale formato per quello e non ne abbiamo molto perché è, una, è un discorso vecchio ma che si approccia in modo strutturale in, in tempi abbastanza recenti Sicuramente adesso anche le università stanno formando delle persone con competenze specifiche per chi se ne occupa come me da un po' di anni è anche un discorso di formazione che abbiamo fatto delle persone in azienda affiancati appunto magari o da consulenti o da differenti stakeholder che noi per fortuna abbiamo nel nostro sistema dai quali appunto abbiamo potuto trarre competenze, oppure far frequentare corsi di formazione ai nostri staff, eccetera. E ecco, come Unione Industriale ci piace molto anche la relazione con gli stakeholder del sistema, sappiamo bene che il nostro territorio ha sensibilità su questi temi da molti anni, Torino non a caso è una città che ha delle aziende di terzo settore rilevanti, che è sempre stata, come dire, sensibile in le PMI che sono il 95% del tessuto imprenditoriale fanno azioni ESG magari senza saperlo o in modo inconsapevole perché i loro prenditori sono orientati e quindi questo è un punto di partenza molto importante no? Io la, riconosci ad la riconoscibilità di quello che uno già fa sì, io ad esempio per fare un caso pratico sentivo di avere nel DNA della mia azienda tantissimi ingredienti ISG e quindi ho voluto iniziare il percorso quando l'ho iniziato nel 2017 proprio con un percorso di formazione da parte di un professore universitario che è venuto in azienda e che abbiamo fatto un percorso formativo per le diverse aree dell'azienda eh, che potevano essere implicate in questo processo in cui siamo andati a vedere che cosa avevamo come asset e a cercare di strutturarli in un report girai che potesse iniziare a rispondere per tema e, a, e andare anche a vedere quelli che sono i fattori ESG chiave per ogni impresa perché la trasformazione ESG è un po' un vestito per, su misura cioè non ce n'è uno che vesta tutte le taglie tu devi crearti un percorso rispetto a chi sei, quali sono i tuoi obiettivi, l'industria in cui opera, il tuo business model, eccetera. Poi secondo le tre, io, a me piace sempre partire dalle tre lettere, no? ESG, andare a vedere le iniziative ambientali, quelle sociali e quelle di governance. L'altra cosa da capire è che è un percorso che ha un inizio ma secondo me non ha mai una fine. Ongoing. Nel senso che noi lavoriamo ad esempio in azienda così e suggeriamo come Unione industriali anche ai nostri associati di lavorare così, ci si dà dei primi obiettivi. Io lavoro di solito su cicli triennali, si apre il cantiere, si raggiungono gli obiettivi, si pubblicano in qualche modo quando il percorso si considera abbastanza chiuso e poi se ne incomince degli altri sostenibilità come miglioramento continuo quindi e in questo è bello perché alla fine è veramente uno stimolo quello che secondo me sarà forse meno facile e meno bello da gestire saranno tutto il grande cambiamento che arriverà dalle normative che speriamo tengano adeguato conto che le aziende non possono virare con la velocità di un'automobile e cambiare traiettoria e quindi bisognerà che considerino l'impatto di queste eh, iniziative, ancorché estremamente importanti e lodevoli, perché tutti noi teniamo a salvaguardare l'ambiente in cui viviamo e a vivere in una società... Purché in continuità, immagino, con gli indicatori già presenti, ha sì. citato i GRI piuttosto che altri parametri, sì, insomma, da... È un temone, cioè... L'Agenda 2020... Gli indicatori Parlare di indicatori eh, mi fa dire che sarebbe ora <ride> che la comunità... <ride> Tutti gli imprenditori con cui parlo mi dicono questo. che Europea ci dicesse quali indicatori, perché già solo dal 2017 ad adesso è cambiato drasticamente il tema di come affrontare l'argomento sostenibilità, mentre per assurdo i primi report di sostenibilità si potevano anche fare quasi su delle dichiarazioni di intenti no? io faccio questo, questo, questo questo è importante per quello i miei obiettivi sono questi oggi ovviamente chi vuole fare bene ed è appassionato e vuole essere virtuoso su questi temi si pone il problema di rendicontare e di avere dei numeri peccato che quella rendicontazione non si sa bene come si debba fare perché non ci sono degli standard e questo ci mette in grandissime difficoltà quindi io credo che sia ora che ci siano anche delle politiche un po più chiare e l'altra cosa che ci potrebbe agevolare molto, sappiamo tutti quanto le imprese europee, le imprese nostre comunque sono delle forti esportatrici, sono delle forti esportatrici soprattutto in Europa, questo lo sappiamo, è il fatto di avere rispetto a certi temi che può, come può essere la raccolta ad esempio dei io sono tesi, per dire, la raccolta eh, dei beni che il produttore immette sul mercato a fine vita avere una normativa diversa per ogni singolo paese che obbliga un'azienda a iscriversi a n consorzi, a rendicontare a n consorzi, a pagare l'obolo a n consorzi ovviamente cioè, siamo ancora un'Europa delle patrie da questo punto di vista Sì, è vero che l'Europa come lei sa meglio di me si sta arrogando un po' un ruolo di leadership su questi temi che va benissimo però poi allora sarebbe molto bello che a questo atteggiamento virtuoso corrispondesse della pratica. Non solo dei principi quindi, ma anche della, dei principi di rendicontazione soprattutto i criteri oggettivi di rendicontazione. E di uniformare, ad esempio, benissimo il consorzio, facciamone uno europeo, l'azienda ha un referente, controlla tutto, è so, eh, perché sarebbe molto più efficiente. Pragmatismo quindi, altrimenti si cade nel greenwashing. Abbiamo parlato di ESG e di sostenibilità con la dottoressa Anna Ferrino, vicepresidente dell'Unione Industriale di Torino con la Delega alla Sostenibilità. Grazie.